Esistono dei libri che a me piace chiamare da conversione che è quando gli incontri cambiano il corso della tua vita. Per me uno di questi è stato lo splendido violino verde di Angelo Maria Ripellino edito da Inaudi nel 1976. L'ho trovato a Trieste in una libreria antiquaria il 5 aprile del 1986. Sapevo che Ripellino, grande slavista di Roma, era anche un eccellente poeta, avevo comprato i suoi libri ma li avevo accantonati come si fa in attesa di poterli leggere e questo libro scatenò invece un desiderio di conoscerlo a fondo, è un libro di poesie eh, incantevoli tenere, disperate per la malattia e per l'onta degli affronti che la vita politica eh, contemporanea eh, faceva soprattutto alla Cecoslovacchia, la sua terra d'elezione. Dalla Cecoslovacchia scrive una sua amica attrice che è ormai bloccata oltre confine e eh, scrive questa lettera che Ripellino trasforma in una poesia, mi sembra significativa dell'intero libro. È tanto che non ti scrivo, non ho tue notizie, ma sempre spero che un giorno tu possa tornare nella città che hai cantato. Come stupide navi si dissolvono gli anni. Io recito al Volker, sono serena, il passato lo tengo lontano, sui margini, come un intruso. C'è solo un filo di ignobile malinconia che trapela talvolta di sotto una porta, ma io riesco a tagliarlo fingendomi ottusa e decrepita come una mummia di Strindberg. La primavera ha inondato di bionde forsizze la piccola casa in cui vivo, in cui studio le parti. Com'è duro parlarsi a distanza quando l'armadio del cuore vorrebbe aprirsi in un fiotto di chiacchiere. Eppure vedrai se verrai. Dopo secoli non avremo che dirci. Vi sarà solo un attonito, goffo, appallottolato, bruciante silenzio. La poesia come manovra contro la disgregazione e la morte, contro la nostra arroganza. Quanta enfasi, quanta arroganza cetrulla! O Vita, o Anna Cigulla, sciantosa di varietà sulla riva del nulla.